Ciao e benvenuti in un nuovo video allora oggi calendario dell'avvento lo spacchettiamo assieme questo è della v7 si potrebbe dire anche w7 diciamolo v7 allora è un marchio intanto ed è che mi è stato inviato al calendario quindi nel mentre vedrete anche che mi fermo per fare degli altri contenuti per loro ma comunque sia che è, volevo aprire con voi questo marchio è un marchio make-up, low cost, um, al pari più o meno di Anses, Essence scusate, e Catrice con soprattutto è famoso per i dupe, soprattutto quelli eh, di marchi famosi, quindi cerca di copiare un po' i marchi famosi. È un calendario mm, make-up, come vi ho detto, che è reperibile su Amazon, da dove me l'hanno inviato, ma anche su vari siti eh, online, quindi eh, aspettate che l'avevo prendo il foglio me l'ero scritto allora è su notino cosmetic for less pinkpanda e Makeup.it, tutti tutti siti che spediscono in Italia senza Lugana senza niente quindi è un marchio vediamo che cosa contiene non giratelo perché è pieno di spoiler si presenta così vediamo se riesco no con tante caselline, lo mettiamo qui così lo vedete più o meno, più o meno, va bene, lo mettiamo sdraiato, stavo scherzando, questa è la 23, 12, 5, 13 e la 3, ok, rifacciamolo e ecco qua il calendario, adesso lo apriamo dunque, ed è, se non volete vedere gli spoiler del calendario ma solo le mie impressioni finali per sapere se ve lo consiglio o no considerando comunque 29,95 quindi il prezzo di quello di Essence ma per cambiare un pochino andate a questo minutaggio qui dove comunque vi dico le mie impressioni partiamo per tutti gli altri allora, uno le caselle sono un po' incastrate ma ok la 1 troviamo un elastico carino in, un crunchy in seta raso ok carino sapete che a me piace portargli al polso ma non lo portiamo adesso perché comunque sia ed se no facciamo spoiler comunque sappiamo che è un, prodotto, un calendario costo quindi potrebbe anche essere che abbia dei prodotti all'interno degli accessori non lo so allora due eccola qui come si apre ah così ok questo è incartato è incartato bene sarà delicato ok e il Eye Captain, non so cosa voglio dire. Eh, liquid eyeliner è un eyeliner liquido. Con pennarello in feltro si, sì. bello nero, molto nero. Vediamo se però sbava, se asciuga, resta liquido o diventa opaco vediamo vediamo però per adesso ci piace eh, non saprei neanche io dove mettere ormai i mettiamo, mettiamo tutto giù tre nella 3 abbiamo sempre bello incartato ok questa è una shimering brick brick una di bronzer Palettina proprio Vediamo come sia Ah ok Oddio di bronzer Sono tutti luminosi 3, 4, 5 Sono tutti colori molto luminosi E più di ombretti Più che bronzer Visto che sono shimmer eh, Come eh, Ombretti sono anche carini, piccolino, un quaddino carino lo qui no, mettiamolo dentro perché sono a cociare lo rompe. e io direi che iniziamo a prendere me l'ero già preparata qui ed è il mio solito salviettine struccanti così vediamo anche l'eyeliner no, è ancora un po' bagnato aspettiamo un'altra casella andiamo con la mh, 4 ok Super incartata, anche questa. Un lip pencil, lip twister, Malbec lip liner crayon. Il colore sarà Malbec, questo qui. È abbastanza dura. E il colore è un fucsia: non è proprio un rosso, è un fucsia. Ok. A questo punto iniziamo a vedere l'eyeliner che è asciutto e un pochino diventa più opaco. Ok, e iniziamo direi a struccare, l'eyeliner viene via molto facilmente, la matita più o meno anche e strucchiamo tutto. Perché dobbiamo andare avanti con la 5, la 5 incartata. blush, rebel blush ed è touch me touch me touch me, 3 grammi Bella, questo è un full size molto carino è un colore un po' scuretto un po' molto scuretto ma è anche perché non è sì, proprio è scuro è scuro quindi va benificato per le pelli scure oppure come ombretto non so se è un dupe di qualcosa non, non, non mi riesco a, a recapacitare di che prodotto sia ma no, comunque sia sappiamo sempre che è un, pre, un marchio ah scusatemi è leggermente shim, satinato non è opaco però fa da un po' di luminosità 6 ho visto adesso che sono in ordine quindi è abbastanza facile sempre incartata ok, questo è un mascara e last. Eh, sexy Ace questo è piccino ma vediamo l'applicatore ok, mi piace di quelli un po' cicciottini mi piace da provare Sette allora, la sette autosuccidata oddio cos'è lip chic ultra creme lipstick oddio questi cose un po più piccini è proprio piccino ma lo proviamo è carino però guardate che bel colore è carino è un mattone Mattoncino, si diceva mattone una volta un rosso caldo mm. mi piace un po' è, è una forma un po' sinceramente da supposta <ride> sinceramente sinceramente però è carino anche da borsetta, da portarsi dietro andiamo con la 8 Qui ci sono anche dei prodotti piccini anche questo è un altro prodottino piccino cosa abbiamo? Glow Prime, un primer illuminante da 5ml sappiamo che 5ml sarebbe un campioncino ok, luminoso e luminoso, però più che un primer illuminante è proprio un illuminante questo Quest Glow Prime Radiant Primer Primer illuminante Ma ah, questo è un illuminante Non è un primer illuminante Oddio stiamo Allora magari ci sono dei brand famosi Che hanno questi prodotti simili E loro li stanno copiando Solo che io al momento non mi viene in mente niente E non stanno proprio andando benissimo Però ricordiamoci che è un prezzo di un prodotto Di un marchio low cost E quindi che è ci sta che sia un po' cheap 30 euro ci sta e ho trovato calendari da 30 euro molto peggio sinceramente andiamo con la 10 no no no scusate con la 9 se per caso sbaglierò qualche numero al massimo lo recupero Al fine vedrò che sarà vuota sempre cartata matita matita occhi matita labbra matita occhi occhi, king cool, black blackst Black's black, questo è un full size, ok, se calcate un po scrive, diciamo che è sfumata, Sì, sì ci sta è carina è un po dura devo dire che è un po dura però però però 10 allora l'anno scorso ho bocciato un calendario molto costoso quindi quest'anno bocciare un calendario poco costoso ci sta cioè ci sta preferirei di no Abbiamo un'altra supposta, questa è l'Ippi Chic, eh, ok, che colore è questo? Carino, mi, mi piacciono perché sono abbastanza morbidi, quindi anche confortevoli. Voglirebbe testarne la durata, ho paura che non sia molto alta magari con una matita sotto dura di più allora non, non è che li butto via li sto appoggiando qua sotto e poi fuori camera raccolgo tutto, sistemo tutto carta ed è tutto il resto allora 11 oltretutto questo è un marchio che io non avevo mai conosciuto quindi magari provo anche dei prodotti che sono carini se non fosse che questa è su supposta oddio questo è proprio rosa Bubblegum, no, questo no, <ride> questo no, <ride> iniziamo a struccare tutta la mano. <ride> allora, non vi dico che sono prodotti da bambini perché non è vero. Perché la W7, si dice, direbbe così. Ed, um, alcuni influencer ne parlano anche bene perché fa dei dupe. Alcuni ben riusciti. Questi. Mm. Eh, pa, pa, pa, 12 12. Glove commotion scimmere. Ah, un oh, illuminante. Ok. niente Un Illuminante. Carino. Delicato. Bronzatino delicato. Impalpabile. Luminosino il giusto. Questo mi piace. Ecco, vedete, non tutti i prodotti di Boccio. Alcuni sono carini. Dobbiamo andare alla 14. Questo sì. Su postina di rossetto. Questo sinceramente mi ricorda un rossetto. Mi ricorda un rossetto. mi ricorda un rossetto sì, eh, so che questo è un rossetto ma mi ricorda un rossetto di un brand questo colore non mi ricordo quale magari mi viene in mente magari me lo ricorderete voi devo andare a recuperare tutto in diretta una salviettina per iniziare a stuccarmi. come vi dico sempre che queste della Nivea per me sono fantastiche Ed è inizi... no, facciamo un'altra casella per stuccarmi la 15. Queen... ah, ma io ho scaldato la 13 e potevate dirmelo vabbè prima della 14 la 13 ok è un po' un pacchettino allora c'è di positivo che sono belli belli imballati onolulu ma okay, che cos'è? carino a me viene da dire che è un bronzer onolulu si sì. ok chiaro ecco ad esempio questo mi piace Po molto chiaro è un po molto giallino però è già più carino è già più carino questo questo mi piace allora io forse di struccarmi qua ho un taglio e mi si sta aprendo. sono un disastro con questo calendario lo sappiamo cioè, so, è un disastro il calendario ma sono un disastro anch'io però su continuiamo a guardarlo perché magari ci sorprende andiamo avanti questa volta davvero con la 15 ecco, visto che ci sorprende una blender ed è anche carina ed è anche carina perché è rosa le blender sono sempre utili è bella morbida, c'è il marchio V7 è leggermente è particolare perché è leggermente schiacciata, vedete, all'estremità e anche sulla punta non è proprio punta a punta è una puntina un po' schiacciata ma non è schiacciata dalla confezione è proprio schiacciata lei, quindi forse per non è angolata ma è schiacciata e si impugna anche meglio ecco, vedete, questa è una casellina che mi piace cioè, ad esempio, ci sta ci sta, 16 nella 16 troviamo incartato una matita questa volta sarà una matita labbra una matita labbra che magari è bella, lip twister brown scusate, questa qui allora, per essere delle matite labbra sono dure ma ha dei brillantini all'interno ha dei brillantini all'interno ragazze questa usata da sola sulle labbra poi con un balsamo labbra siete già a posto perché esalta, esalta già il colore carina, a me piace a me piace, per una cosa veloce ci può stare, ci può stare. 17 è un pochino. allora sleep dream cos'è? strawberry glistering lip una maschera per le labbra sempre molto utili sempre molto utili vediamo è molto sa di fragola è sicuramente idratante questo ci sta un altro prodottino che è sicuramente molto utile e molto utile soprattutto per il periodo freddo e ci sta ci sta una maschera così e ci piace allora iniziamo a togliere un po' di roba io non vi dico la confusione che sto facendo qui ve lo dico non immaginatelo nemmeno che la confusione che sto facendo qui allora andiamo con la 18 la 18 uh, dura incartata è piccolina ed è il Banana Dream questa è una, luspo, una polvere libera della banana non so se è il marchio loro oppure se è una coppia di qualcosa ok attenzione perché non ha la jar quindi ne prendiamo un pochino però per il baking queste a me piace vediamo ne ho messa un po' perché le polvere libera. io non andiamo d'accordo la adoro, ma faccio sempre dei polveroni ecco a me questa piace mi ha letteralmente piallato i pori della mano ehi ehi ehi ehi questo è da testare ma mi piace assai vedete che trovavo dei prodotti interessanti 19 morbidissima, vellutata mi ha piallato la mano vediamo sarà nata su postina no, abbiamo cambiato questo è un gloss è un gloss carino sticky sticky molto appiccicoso ma è un glossino carino, ad esempio se noi questo qui lo mettiamo in borsetta per ritoccare, ad esempio, questo rossetto, oh, ci sta, ci sta, o per renderlo un pochino più confortevole, ecco. Non vi dico il lavoro di carta che ho qui sotto, ma l'immaginerete. 20, la prima casella con il 2, un altro gloss questo è il glamorous quindi è questo qui è un rosina appena appena accentuato che diventa quasi trasparente da appena appena un tocco di colore questo qui è carino questo mi piace ad esempio questo lo uso sicuramente perché mi piace molto più dell'altro ad essere sincera 21 e nella 21 troviamo un cranci per i capelli di quelli che non strappano e sarà una cavolata però è utile piuttosto che la limetta o lo specchietto io preferisco questi sinceramente andiamo alla 22 e poi un'altra cosa che apprezzo è il fatto che siano Imballato la carta, quindi si può tranquillamente riciclare. Ok, una matita che forse è un colore decente: pink, rosa, è un nude, è un nude, è un nude e questa ci sta assolutamente. Allora, vedo adesso che è vegan oltretutto ci sta. Ci sta, mi piace. Ecco, questo sì, 23-24, incrociamo le dita. 23. Ok, un gloss trasparente, clear, brillant, lip gloss. Un gloss trasparente, adatto a tutti molto appiccicoso ma bello trasparente ad esempio se io questo gloss lo volessi applicare sulla matita eh? ci sta ci sta carino io a questo punto mi pulisco le mani sperando nella 24 pronti per la 24 Può essere una super ciuffeca oppure una super scoperta. Allora pronti? Secondo voi che cos'è una ciuffeca o una scoperta? Specchietto? No, vi no. prego, no. Nella 24, uno specchietto, no, vi prego va bene allora puliamoci completamente sistemiamoci ed iniziamo a parlare del calendario dunque chiudiamolo pronti? allora dunque uno, due, tre eccoci, allora se siete arrivati direttamente qui per vedere cosa ne penso del calendario vi dico subito che è finito quindi nessuno spoiler, nessuno niente e che cosa ne penso? Allora, sono tutti prodottini mini, mini, ma proprio travel size, però da, che si possono provare tutto make up, ovviamente, per vedere eh, il colore, la texture, come si comporta. Si sta per provarli, ci sta sicuramente, c'è un po' di tutto diversi colori, abbiamo, prodotti, abbiamo rossetti, gloss, matite labbra matite occhi, eyeliner, mascara eh, alcuni accessori, altri prodotti che non mi ricordo bronzer, eh, illuminante, blush direi che c'è tutto, tranne ovviamente correttore e fondotinta perché quelli sono ovviamente molto ed è soggettivi in base alla caragione. qui sotto io vedo un gran casino perché ho messo tutto qui sotto devo dire che Allora, 29,95, se lo trovate in offerta e il marchio vi ha sempre incuriosito, in offerta prendetelo, 30 euro prendete un altro. E diciamo che non ci sono smalti, quindi per chi non ama, non ama i calendari con gli smalti, questo ci sta, perché non ce li ha. Io non amo i calendari con gli smalti, perché non me ne faccio niente, e effettivamente questo non ne ha quindi cosa super apprezzata e niente, di questi palotti io direi che me ne piacciono più ovviamente il, gli, alcuni accessori che trovo utili la casella del 24 può piacere o no? perché può anche essere utile, ad alcuni è utile, può piacere o no? e niente, per tutte le altre che avete visto il calendario fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate se pensavate di prenderlo se negli altri anni l'avevate provato e quindi avete, avevate già un'idea ditemi voi tutto quanto, io spero di essere utile avuto un po' di compagnia e vi do appuntamento al prossimo video, ciao!